Allora, oggi inizio, domani avremo la prima sessione di laboratorio e quindi inizio con un avviso sul laboratorio stesso. Allora, io ho parlato con Cambini per capire come gestire la situazione che io chiamo di numerosità iniziale del corso, perché per miliardi di motivi la numerosità effettiva di un corso si vede da metà in avanti quando effettivamente. Eh, ci sono meno persone rispetto alle prime settimane. E' no? come fare a evitare di creare poi dei disguidi in laboratorio. Allora, quello che abbiamo pensato è di fare un pochino violenza sull'orario delle lezioni e, e per le prime settimane, soprattutto domani, per la prima volta e tra l'altro la semplicità del testo proposto lo permette, di anziché fare due turni di laboratorio così com'è in orario, okay, provare a fare tre turni di un'ora ciascuno, anziché due turni di un'ora e mezza. Io sono convinto che se siamo tutti precisi e puntuali, sull'inizio sull e sulla fine, eh, evitiamo di perdere quel quarto d'ora per andare a uscire e alla fine il tempo netto è lo stesso e riusciamo a darvi il 50% di postazioni eh, di lavoro in più passiamo da 3 a 2 e soprattutto il 50% di tempo in più da parte nostra, quindi di, di Juan e del borsista e a volte riuscirò a passare anch'io per riuscire a rispondere alle vostre domande. Okay? Quindi io partirei con questo diciamo così, esperimento temporaneo, nel senso che immagino che dopo qualche settimana l'affluenza fisiolo fisiologica poi ci permetta di tornare a fare due turni di un'ora e mezza. Okay. Quindi direi, tra l'altro io ti tiravo giù queste lettere alfabetiche sulla base dell'elenco degli iscritti di stamattina rispetto al numero dell'anno scorso sono ancora circa 80 persone sotto quindi sicuramente sono ancora un'ottantina di persone se i numeri più o meno si stabiliscono in realtà dovrebbero aumentare quindi che devono ancora firmare in matricolazione l'elenco esatto non ce l'ho ancora quindi faccio un piccolo estrapolazione sperando che quelli che si devono ancora iscrivere non siano tutti quelli con la E, perché altrimenti si balla l'ultimo turno eh, che non si sia il complotto di quelli con lei, ehm, ok? Quindi cerchiamo di gestire le prime settimane no, al meglio e con certa flessibilità da ambo i lati possibilmente. Questa cosa quindi, domani. Adesso, poi eh, quando tornerò all'ufficio, vi mando un avviso via mail con, con queste informazioni. I turni di laboratorio saranno organizzati in questo modo. Ok? Eh, la cosa funziona se tutti collaborano quindi non cercate di bucarvi per favore. Eh perché altrimenti si sbilanciano nel bucarvi sul ruolo sbagliato, eccetera. Ok, fine dell'avviso. Ritorniamo invece al nostro giocattolo, cioè alle nostri diagrammi delle classi. No? Allora, poi riprendiamo l'esempio, ma prima rinforziamo un pochino il concetto. La volta scorsa abbiamo visto come nel diagramma concettuale sia importante identificare i concetti principali che abbiamo chiamato, che abbiamo rappresentato tramite il costrutto della classe, di un diagram, e eh, molte delle informazioni che abbiamo in realtà però non sono specifiche di una classe ma risiedono nei legami, nelle associazioni, come dice, tra le diverse classi. E abbiamo vi già visto la volta scorsa che l'associazione può avere, anzi noi dovremo sempre indicare quali sono i vincoli di cardinalità in un verso e nell'altro verso dell'associazione stessa. Okay? Questo ci dice come possono essere relazionate i singoli oggetti della singola classe, singole istanze di ciascuna delle due classi. Vabbè, queste sono cose che abbiamo già visto. Qui ci sono alcuni esempi eh, di tipologie, di molteplicità di associazioni diverse. La prima è una associazione con cardinalità 1-1 o meglio, 1-1 con un lato opzionale questo cosa dice? dice che io posso avere un ordine per un prodotto e dopo che è stato consegnato quell'ordine ci sarà una fattura di pagamento relativa a quell'ordine allora dato un ordine quante sono le fatture che sono associabili a quell'ordine? beh se l'ordine non è ancora stato consegnato, nessuna, non esiste ancora nessuna fattura, e quindi abbiamo una cardinalità minima pari a 0, Se invece l'ordine è già stato consegnato, avremo una cardinalità pari a 1, perché c'è una sola fattura, non è che me lo fatturi tre volte, per favore, visto che l'ordine era uno solo. E viceversa, se io ho una fattura, questa fattura farà riferimento normalmente a un ordine più preciso, è uno solo. Poi nel nostro sistema abbiamo mille ordini diversi e quindi 800 fatture diverse, ma ogni ordine o in relazione a una sola fattura o nessuna e ogni fattura è in relazione sicuramente a un ordine. Che questi vincoli non sono mai vincoli sul numero totale di ordini, sul numero totale di fatture, è sul numero totale di ordini che sono in relazione a una ben precisa fattura o sul numero totale di fatture che sono in relazione a a un ben preciso ordine mm? pensarlo così 1 0 1 se fosse una cardinalità 1 1 quindi se non ci fosse questo 0 o anche essendoci questo 0 in realtà quando abbiamo una relazione di questo genere 1 1 una domanda che dobbiamo sempre farci quando stiamo mostrando il sistema è se queste due classi, ordine e fattura, hanno senso di essere separate, oppure in realtà non sono due aspetti della stessa cosa. Quando ho una relazione 1-1 ho sempre il dubbio, ma sono due cose diverse, le devo tenere separate, però per ciascuna di queste deve esserci esattamente una dall'altra e per ciascuna delle altre deve esserci esattamente una di queste, ma allora in realtà non sono la stessa cosa, se una non può esistere senza l'altra e viceversa. Quindi ogni volta che vediamo una relazione 1-1 chiediamoci se non sia più opportuno fondere le due classi in una classe sola. Poi magari se rispondiamo di no, è meglio tenere separate, perché magari sono informazioni che provengono, magari sono relative a processi diversi o provengono da persone, fonti dati diverse, da utenti diversi, allora le teniamo separate. Va bene. Però tra le varie diciamo così, controlli, verifiche, dicevo che con la modellazione e la presentazione è una posizione incrementale, man mano che aggiungo una cosa mi faccio le domande, mi do le risposte, lo modifico, eccetera. Allora una delle tante domande che ci facciamo in corso d'opera è queste due classi sono veramente distinte o sono la stessa? Che abbiamo chiamato temporaneamente in modo diverso prima di accorgersi che in realtà rappresentano la stessa informazione. Ehm, ok, secondo esempio è l'esempio di una relazione uno a molti, molto semplice, che ha a che vedere con la relazione di residenza. Okay? Quindi una persona può essere residente in una città, in generale. Una città può avere delle persone residenti. Allora i vincoli di cardinalità sono che una persona può essere residente solamente in una città per volta. Perché se noi stiamo rappresentando la situazione a oggi, voi siete residenti in una ben precisa città. In realtà non è vero che ci sono persone che non hanno né cittadinanza né residenza, eh, e quindi questo 1 non sarebbe proprio veramente obbligatorio. Ma semplifichiamo un po' sempre: certo, no? quindi, eh, lato città, quindi, data una certa persona, quante sono le città nelle quali è residente? Una, esattamente una. Lato opposto ovviamente è una, una forza di città pari a molti. Quindi, data una città, questa sarà il luogo di residenza per un numero arbitrario, illimitato di persone. Adesso non stiamo a fare eh, i figlione se è 0 molti o 1 molti, nel senso che non ci cambia la sostanza. È obbligatorio che una città abbia almeno un residente per potersi dire città? Non lo so. Se cioè c'è qualche codicillo che dice così, no? Eh c'è la sindaco almeno, non lo so. Ha eh, senso quindi una città abbia zero residenti, ma in realtà sono situazioni diciamo così, talmente teoriche che non ci fa differenza modellare in un modo o nell'altro. Quando la cardinalità massima è molti, la cardinalità minima quasi sempre, quasi sempre non è poi così determinante. Poi abbiamo il terzo caso, che è quello un pochino più complesso. No, prima di passare al terzo caso, fatemi creare un modello mentale per il secondo. Cioè immaginate di avere, perché io cerco sempre di aiutarmi immaginando un foglio di carta su cui ci siano scritte quelle informazioni. Allora, se io ho un foglio di carta su cui ci sono scritte le informazioni sulla persona, foglio per ogni persona, sono mille persone, sono mille fogli di carta, tutti fatti uguali, tutti con la stessa struttura, tutti avevano nome, cognome, data di nascita, eccetera, e poi avevano un campo residenza. Una riga, una sola. Ok? Allora se io mi immagino quel foglio di carta, nome, cognome, data di nascita, luogo ehm, la di nascita, lasciamo parte del luogo di nascita si confonde perché di nuovo una città ehm, e residenza io mi chiedo, ma perché la residenza non è un attributo come potrebbe essere nome, cognome di più contestuale e invece l'ho modellata come relazione eh, pur essendo un'informazione che è relativa alla persona anzi sto dicendo che ogni persona deve avere un'informazione di residenza grazie a quell'uno e perché la città di residenza, il luogo di residenza, non è un valore libero. Come nome ti possono chiamare antioco e non ti puoi lamentare, mi scuso se ci fosse qualcuno presente, eh, perché eh, non c'è una lista di nomi approvati no? in cui devi assolutamente scegliere tra quelli. È un valore libero. La data di nascita anche è un valore libero. No, dipende un po' come la tua madre decide. Eh, quindi non, non, non la puoi imporre a priori no? mentre invece il luogo di residenza anche questo è un valore testuale: sono residente a Torino, va bene, ma non puoi inventarti domani una città che non esiste e dire che sei residente lì. Quindi il luogo di residenza non è un campo libero, un attributo libero della persona, un valore arbitrario che dipende da quella persona lì, ma non ha nessuna, nessun vincolo esterno. No, deve essere uno dei valori che c'è nel, nel librone che contiene tutte le città italiane, nell'elenco di tutte le città possibili. Allora, io non vado a mettere qua un campo di testo residente, sperando che poi chi riempie quel campo di testo sia talmente preciso e pignolo che vada a prendere esattamente una delle stringhe che sono comprese nell'elenco di tutte le città possibili. No? non vado a rischiare questo semplicemente dico che la residenza non è un attributo della persona ma è una relazione che la persona ha con una città la quale città è un'entità stante. ben nota, ben definita eccetera eccetera che esiste indipendentemente dalla persona e che quindi un'informazione con cui le informazioni della persona si collegano alle informazioni della sua città. Ciò che sono discorsi un po' teorici, sembrano vaghi, ma... Quindi, se io mi immagino una scheda con i dati della persona, mi accorgerò che alcuni di questi dati sono dati liberi. Alcuni di questi dati, in realtà, vanno a pescare o vanno a collegarsi con altri dati che ho altrove all'interno del sistema informativo. Oh, questo non vuol dire che in tutti i sistemi informativi quando c'è una persona deve esserci una classe città, dipende dal focus del sistema informativo stesso. Se a me non interessa tanto dividere le persone per città o essere sicuro che quell'informazione sia valida, posso anche non avere una classe città, ci metto qua persona e è finito lì. Dipende da qual è il focus del sistema informativo se invece il sistema informativo deve gestire magari non so, delle spedizioni o delle grafiche eccetera allora è opportuno che ci sia ci sarà sempre la domanda ma ve ne accorgerete da domani in avanti dove mi fermo a che livello di dettaglio mi fermo perché anche città ha bisogno di provincia ho bisogno di nazione, ho bisogno di regione boh, dipende dipende da che cosa deve fare il sistema informativo ricordiamoci che qui stiamo facendo il modello delle informazioni su cui il sistema informativo dovrà lavorare e quindi questo modello sarà più dettagliato nelle, nelle aree in cui il sistema informativo dovrà lavorare specificatamente e sarà meno dettagliato potremo permetterci delle approssimazioni molto più eh, semplificative eh, nelle parti che sono meno importanti per questo sistema informativo quindi non c'è una regola a priori generale, dipende da quanto, da che cosa deve fare il sistema informativo. Quindi andiamo a leggerci il testo, perché questa informazione ci serve davvero o no? O la stiamo mettendo dentro tanto per completezza. Ecco, non fatelo. Se un'informazione non serve, non la mettiamo. Perché la complessità arriva già da sola, non c'è bisogno che noi la invitiamo in casa nostra, mm -hmm. aggiungendo delle cose che non servono ecco se io invece immaginassi sul lato city di visualizzare i dati su una città su un foglio di carta avrei vabbè, le informazioni tipo il nome la provincia, la popolazione le coordinate geografiche e poi un elenco dei residenti un elenco di mille nomi delle varie persone che abitano in quella città allora qui è più facile capire che non posso avere in una classe mille attributi diversi o un attributo che è un elenco di mille parole o di mille persone. Allora, qui è più ovvio, più semplice capire che questo elenco in realtà non è altro che andare a pescare in una classe dove ci sono i vari elementi dicendo guarda, di quella, di quella classe contiene 10.000 elementi, quei 1.000 sono relativi a questa città. Nessun attributo di una classe deve mai essere di tipo elenco o lista, gli attributi di una classe sono tutti valori semplici, un testo, una data, un numero eccetera. Quando vi viene la tentazione di mettere come attributo un elenco o una lista vuol dire che in realtà dietro c'è una classe esterna che contiene i valori possibili per quell'elenco o per quella lista e che quindi... Questa informazione che se noi ce la mettiamo su carta e vediamo i nomi scritti uno dopo l'altro, in realtà ci sta suggerendo di tagliare mentalmente il foglio di carta in due metà, una parte con i dati specifici della città, e l'altra parte con i dati che riportano le informazioni delle persone che sono in relazione con la città, questo è una relazione ecco, in questo caso le relazioni di residenza. Ecco, il terzo caso è il caso più generale, più generico in cui ho una classe turista e una classe viaggio. Immaginate un'agenzia di viaggi che organizza dei viaggi, delle no? crociere o quello che volete. Allora io ho un turista che, fortunato lui, può andare in tanti viaggi diversi. Si fa due crociere all'anno, tre, per tanto non ha dirammi da dare, e, e quindi può avere più, essere prenotato in più viaggi. D'altra parte... Ogni viaggio non viene fatto organizzato per una persona sola, ma viene organizzato per un pacchetto, per un pool di turisti. Quindi, dato un viaggio, io ho un certo numero di turisti. Qui è, messa, è indicata una cardinata minima pari a 1, perché dice, se non c'è proprio nessuno, il viaggio non lo faccio. Ma di nuovo, con le sfumatura, non una cardinata minima. Ciò che rende particolare questa relazione è che la cardinata massima è pari a molti su entrambi i lati il calo più generale, si verifica abbastanza spesso, nell'esempietto nostro di vaccini non, non abbiamo riscontrato questa situazione, però può verificarsi. Allora su questo è un pochino più difficile, difficile farsi un modello mentale. Perché noi potremmo immaginarci una scheda turista che contiene tutti i nomi dei viaggi poi un'altra scheda del secondo turista che contiene i viaggi che ha fatto il secondo turista una scheda del terzo turista che contiene i viaggi del terzo turista, da un lato. Dall'altro, la scheda di un viaggio e di ciascun viaggio l'elenco delle persone che vi partecipano. Mentalmente, ipoteticamente, perché ovviamente queste informazioni non andiamo a scrivere sia qua che là, perché sennò avremo informazioni duplicate e 99 su 100 saranno sbagliate perché sicuramente ci si dimenticheremo. A parte in posto. Queste informazioni di quali sono i viaggi a cui partecipa un turista e di quali sono i turisti che partecipano a un certo viaggio: in realtà le abbiamo memorizzate nella relazione. Cioè, la relazione mette, in relazione, scusate, gioco di parole, collega. Due elementi, uno di tipo turista e uno di tipo trip, proprio perché sto dicendo che quel turista va in quel viaggio. Il fatto che la relazione esiste è l'informazione. E quindi in questi casi ce la possiamo un po' immaginare. Qui c'è un altro esempio dello stesso tipo di relazione, molti a molti, tra studente e corso, no? in cui abbiamo studenti. Abbiamo i corsi e per abbiamo l'informazione che uno studente può essere iscritto a un corso. Allora, il modo è che c'è una relazione molti, molti a molti è sbagliata questa, ehm, questa cartella massima 1 nel disegno, scusate, perché ovviamente può essere iscritto a più di un corso. Ecco, questo lo possiamo mentalmente immaginare come una sorta di foglio Excel, una tabella, in cui da un lato abbiamo i singoli elementi della tabella studente le singole istanze della classe studente sulle colonne abbiamo le singole istanze della classe corso e in ciascuna casella, in ciascun incrocio può esserci o non esserci una x può esserci o non esserci l'informazione che quello studente ha iscritto a quel corso allora quando noi imponiamo una coordinata massima pari a 1 Stiamo dicendo che su ogni riga può esserci al massimo una x, oppure su ogni colonna può esserci solo una x, dipende da che lato stiamo pensando. Se invece diciamo che da un lato o da entrambi i lati ci sono carità massime molti, significa, come in questo caso, che ci possono essere più x sulla stessa colonna, cioè più studenti possono essere iscritti allo stesso corso. Potrebbe esserci anche il caso in cui uno studente è iscritto più di un corso, allora avrei più x sulle, sulla stessa riga. Quindi una relazione in generale, se la proprio, ricordiamocela, se andate indietro di 4 anni con la memoria, no? la prima lezione di analisi 1, abbiamo, abbiamo detto che una relazione è un sottoinsieme del prodotto cartesiano di due insiemi. Cioè io ho due insiemi, l'insieme degli, degli elementi della classe student, l'insieme degli elementi della classe course e la relazione è il sottoinsieme di coppie, sotto cartesiano, che voglio mettere in relazione, che ritengo collegate. Cioè non sono tutte le coppie possibili, sono le coppie che mi interessano. Io sto dando informazioni. Se questa tabellina fosse vuota, nessuna X, non avrei informazioni. Se fosse piena, ci fossero X ovunque, non avrei informazioni di nuovo non stai dicendo nulla. L'informazione ce l'ho quando ho un sottoinsieme di elementi che hanno una certa proprietà. Quindi quando nel vostro esercizio di modellazione state pensando a una relazione molti a molti, se vi aiuta provate a immaginarvi, anche proprio solo avere un po' di foglie di brutta su cui fare questi schemi mi aiuta no, a immaginarsi i singoli elementi. Allora in questo modello c'è una, una conseguenza di come abbiamo definito le cose è che tra, pardon, tra un oggetto e l'altro può esserci o non esserci la relazione Vabbè non può esserci due volte allora, una cosa da cui non dobbiamo confonderci è che se io una carriera massima pari a molti significa che quel corso può avere tanti studenti ma ogni studente può esserci una volta sola non è possibile che oggi io abbia l'informazione che questo studente è iscritto a questo corso e poi tra un po' mi arrivi di nuovo l'informazione un'altra volta che, che quello stesso studente è iscritto a quello stesso corso cioè se lo studente è diverso va bene se il corso è diverso va bene ma se di nuovo lo stesso studente o lo stesso corso questa seconda informazione non riesco a scrivere perché la x c'era già qua non è che le posso mettere un'altra sopra farla in grassetto, disegnarla in grosso non c'è uno, c'è allora questo è una limitazione in alcuni casi dobbiamo ricordarcelo che quando abbiamo una relazione tra, tra coppie di oggetti tra coppie di, di oggetti appartenenti a classi quindi, di cui vogliamo permettere la ripetizione della stessa coppia che fa la stessa cosa allora non ci basta una relazione sola dobbiamo aggiungere una classe in più in mezzo, poi vedremo degli esempi che distingua la prima volta dalla seconda e dalla terza volta che gestiscono una sorta di storico delle volte in cui è capitato che quello studente appartenesse a quella cosa. Quindi abbiamo uno strumento di modellazione che è l'associazione che può esprimere certi comportamenti, altri non li può esprimere, li dobbiamo costruire noi giocando con la grammatica che abbiamo, cioè classi e associazioni. Um, ok. Questo slide ci fa una domanda strana che mi dice c'è qualcosa che riteniamo strano in questo modello? La domanda si chiarisce guardando il titolo, cioè ci sono degli attributi il cui valore in realtà non è necessario perché si può essere derivato, può essere ricavato da altri? Quindi un altro elemento di modellazione. Ad esempio, l'età. Allora, decidere che l'età sia un attributo di impiegato è una scelta sfortunata. Non per ragioni di privacy, di dei degli impiegati devo gestire i loro dati. Ma perché l'età è un dato variabile e quindi tu dovresti avere un sistema informativo che si ricordi ogni giorno di andare a controllare di chi è il compleanno e aumentargli di uno il campo età è un lavoro inutile allora sarebbe molto meglio anziché l'età e infatti quando voi vi registrate su un qualunque modulo nessuno vi chiede l'età vi chiedono la data di nascita che è un valore fisso non cambia mai per tutta la vostra vita anche se qualcuno cerca poi di ma e eh, da cui è immediato facilissimo calcolare l'età quindi quando possibile questo esempio è semplice cosa ci fa capire che quando possibile è meglio ancorarci a dati fissi non diamo al sistema informativo un sovraccarico ulteriore di mantenere aggiornati dei dati che in realtà potrebbero aggiornarsi da soli sempre per lo stesso motivo perché c'è sempre il rischio che poi per qualche errore, papo, malfunzionamento quel dato di azionario, appunto, assuma un valore sbagliato. Quindi, no? nel, nel decidere come modellare alcune cose, cerchiamo di, il più possibile no, di avere dei dati che, una volta creati, non si toccano. L'altra anomalia, oh, o perlomeno miglioramento possibile, è solo gli, gli abitanti di una città. Ma perché? Perché un è un'informazione che ho già. Se io ho modellato, questi cosi che coprono, se io ho questa è la relazione di impiegati che sono residenti in una certa città, o gli impiegati che lavorano in una certa città, eccetera, eccetera, se voglio sapere quante sono le persone che vivono in quella città, tra i miei impiegati, ovviamente allora chi ha modellato questo? Mettiamo un campo in più, un numero che già mi dica quanti sono, mentre invece basterebbe mettersi sulla città e andare a vedere quanti impiegati dall'altra parte della relazione sono collegati a questa città. qui Nella impostazione tabellare, nella colonna di quella città, vado a vedere quante x ci sono conto quante occorrenze della relazione-residenza ci sono in relazione a una determinata città. Non gestisco un campo a parte. Ogni volta che arriva una nuova persona di questi impiegati che, che diventa residente in questa città, sarà uno in più. Se io avessi un campo, un valore intero a parte, dovrei fare due operazioni anziché una. Aggiungere la relazione tra per questa persona e questa città e poi ricordarmi di incrementare questo numerino. Ah, questo non va bene perché è un valore, quindi questo valore è un valore derivato, lo posso ottenere andando a interrogare altre informazioni che già ho nel mio modello. Quindi, ogni volta che c'è un dato che si può ottenere in due modi diversi, c'è sempre il rischio che. Che, lo, che, il, che i valori che ottengono il modo 1 e il modo 2 possono divergere per, per problemi. Che se noi fossimo capaci a fare sistemi informativi perfetti, nessuno di questi ragionamenti sarebbe così importante. Ma invece, noi abbiamo un modello concettuale su cui si fonda tutto il resto del sistema informativo e quello lo dobbiamo rendere il più robusto possibile. Cioè non funziona se il software fa la cosa giusta sopra, no, funziona sempre mi dà sempre una visione coerente delle informazioni, il più possibile, per quanto riusciamo. Quindi come regoletta nostra cerchiamo di, come cerchiamo di non usare mai degli attributi o che potrebbero essere rappresentati in un modo più semplice o che potrebbero essere ricavati andando a analizzare le relazioni esistenti, relazioni ai classi. Sono ridondanti queste informazioni. Allora, una ridondanza è male. Mm? Poi aggiungiamo un altro paio di costrutti. I tre, I tre costrutti di base sono quelli che abbiamo visto. Classe, attributo, associazione o la sua relativa molteplicità. Adesso aggiungiamo ancora due o tre semplici costrutti grafici. Una è un'estensione semplicemente del concetto di associazione si chiama classe di associazione cos'è? vabbè, è un'associazione normale, come tutte le altre quindi mette in relazione due classi la disegna con una linea, cioè ha le sue molteplicità, ha il suo nome, eccetera ma a questa associazione è appesa una specie di classe Questa specie di classe, che non è una vera classe, è una association class, una classe di può avere degli attributi. Cosa significa? Che significato di output? Significa che io ho un consulente e un'azienda. Ho una relazione che mi dice questo consulente lavora per questa azienda quindi questa relazione mi dice alla fine quali consulenti lavorano per quali aziende mettiamoli in tabella, mettiamo le X in corrispondenza dei consulenti e delle aziende per cui lavorano relazione molti a molti perché il consulente è freelance può lavorare per varie aziende e ogni azienda può ovviamente assumere più consulenti ecco per ogni coppia consulente e azienda che siano legati alle associazioni in realtà possiamo chiederci qual è la paga, lo stipendio il valore che viene corrisposto a quel consulente dell'azienda per quel lavoro allora questa non è una classe a parte eh? una classe importo una classe stipendio da sola non esiste è solo un numero quello è un numero che però viene associato a una coppia esistente tra consulente e azienda quindi è un po' come se nella nostra matrice non mettessimo x ma al posto di x mettessimo un numerino mettessimo gli attributi che elenchiamo in questa associazione infatti questa non è una classe vera se vedete il nome che è stato dato a questa classe è il nome dell'associazione cioè qui stiamo dicendo semplicemente c'è un'associazione molti a molti tra consultant e company ma in questa situazione ci scriviamoci sopra in piccolo delle informazioni che ci fa comodo queste informazioni le devo mettere qui perché non le posso mettere nel consulente perché il consulente se lavora per aziende diverse potrebbe fatturare importi diversi e non le posso mettere nell'azienda perché se l'azienda ha, ha molti consulenti giustamente paga ogni consulente una cifra diversa quindi quello non è un attributo del consulente non è un attributo dell'azienda ma è un attributo del fatto che il consulente stia lavorando per quell'azienda. Allora l'informazione che non sta né di qua né di là ma sta nel collegamento tra i due, nella relazione tra i due. E questo lo presentiamo appunto come association class. In asta c'è un'iconcina separata, crei un'associazione semplice oppure crei un'associazione con classe. Dimmi se una domanda. se lavorare con un scenario ipotetico in una sola azienda okay. e la classe va allo stesso. Ok, allora lui mi chiede eh, cosa, come devo modellare, come si modifica questa situazione in un caso ipotetico in cui ci fosse una regola per cui un consulente può lavorare al massimo in un'azienda sola. Okay? Questa, eh, la regola, deve essere la regola generale perché se per caso ci fosse un consulente che lui, povero tapino, lavora in un'azienda sola ma gli altri no, non cambia nulla. No? Però se la regola vale per tutti, vuol dire che qua ci sarebbe una cardinalità massima pari a 1, l'altro consulente, l'altro company. Ok? Allora, in questi ipotesi del vostro compagno, che una in cui c'è una cardinalità massima pari a 1 qua, come si modifica questa rappresentazione? Allora, si, può fare, si possono fare due cose. O va bene così, va bene così, perché quel consulente lavora sull'azienda nel momento in cui lavora, prende un contratto con questa fi. Oppure, in realtà, quando abbiamo una cardinalità massima pari a 1, vuol dire che dato un consulente lui potrà partecipare a una sola volta a questa relazione una sola volta un altro consulente una sola volta allora le informazioni che noi le scriviamo nell'associazione o che le scriviamo nel consulente è uguale Guardo, quando ho una cardinalità massima pari a 1 io avrò un consulente la sua associazione un consulente, e la sua associazione, ne ha una sola. Allora se io un'informazione le scrivo sull'associazione o le scrivo dentro lo student, il consulente è uguale, sono in relazione 1 a uno, di nuovo, il consulente e la sua associazione. Quindi quando io ho una caralità massima su uno dei due lati dell'associazione pari a uno, è equivalente a rappresentare un'informazione come association class, come attributo di un association class, o come attributo della classe stessa. È la stessa cosa. Disegnatelo nel modo in cui vi risulta più chiaro, in cui lo vedete meglio. Semanticamente è la stessa cosa. La base dati che si là sotto è identica. Stiamo dicendo la stessa cosa in una forma, per alcuni più chiara in un modo, per altri più chiara in un altro. Quindi se ci fosse un 1 qua, la fila potrei mettere dentro con calda. Se ci fosse un 1 qua, per assurdo, la FI la potrei mettere dentro company e sarebbe lo stesso. Il problema che, chiaramente si pone quando sono molti a molti. Ehm, questo lo posso modellare così, ma lo potrei anche modellare così. Quindi la disegno di sopra è lo stesso di prima, nel disegno di sotto invece anziché un'associazione con dati scritti sopra, ho una classe vera e propria. Cioè, in fondo, quando un consulente lavora per un'azienda, io ho un contratto che sarà stato firmato, che sarà fermata, eccetera, eccetera, e tra le varie informazioni di questo contratto c'è anche l'importo che è stato comportato. Allora, vediamo un po', eh, in questo caso, come sono le cardinalità. Allora, se il mio consulente può lavorare in tante aziende, vorrà dire che lui potrà fare molti contratti. e qui ho questa cardinalità se l'azienda può eh, avere tanti consulenti vorrà dire che l'azienda dovrà stipulare tanti contratti e quindi da un'azienda ho molti contratti viceversa un contratto è stipulato tra un consulente e un'azienda è il mio contratto quando vengo a lavorare per esempio quindi dalla classe contratto io vedo cardinalità pari a 1 il contratto che contiene le informazioni di quel consulente quando lavora in quell'azienda. Allora, queste due rappresentazioni sono quasi equivalenti. Rappresentano due situazioni molto, molto simili. Ci sono due piccole differenze. Una ve l'ho già detta, adesso ma non in questo contesto, e l'altra invece no. La prima piccola differenza è che nel caso di sopra, quello della classe di associazione, il consulente non può lavorare più di una volta nella stessa azienda, con importi diversi ma con importi diversi di è un appendice cioè nel primo caso sia un consulente che lavora per un'azienda poi questo consulente, l'azienda A poi questo, questo consulente lavora per l'azienda B poi lavora per l'azienda C ma se volessi dire che questo consulente dopo lavorerà per l'azienda di nuovo A torno indietro, all'azienda in cui aveva lavorato prima non posso più perché l'informazione che quel consulente lavora in A c'è già e non posso averla due volte in quella casellina L'ho già occupata, l'ho già occupato col valore del contratto, del FI eh, che avevo concordato tre anni fa per quel lavoro là. Quindi questo modello non è in grado di rappresentare informazioni in cui la determinata coppia, consulente e azienda, si possa ripetere. Possiamo volerlo ripetere. È una limitazione stupida in questo caso. o oh, in questo caso. Perché nell'altro caso della relazione a molti a molti che era quella studente e corso universitario, siamo ben contenti che lo stesso studente non possa fare due volte l'esame dello stesso corso, una volta che l'ha passato. In quel caso è, una, è un vincolo utile. Che studente corso, così non, come tu non puoi laurearti due volte nella stessa laurea, non puoi, eccetera. No? Se l'hai fatto una volta non puoi più farlo una seconda volta con la stessa tipologia quindi a, a volte è utile poter imporre questo vincolo in più in questo caso è un vincolo che si sembra un artificioso. perché mai non deve poter lavorare un'altra volta per la stessa azienda ecco questo vincolo sotto non c'è perché abbiamo questa classe contratto che chiamiamo a volte classe intermedia che materializza la relazione e la dota di vita propria questo è un contratto e io di contratti ne faccio quanti voglio poi il fatto che il contratto sia con un'azienda, con un'altra questo uno dice solo che un determinato contratto è con un'azienda sola ma un altro contratto sarà con un'azienda sola e nessuno vieta che questa azienda sola sia la stessa di prima è un altro contratto perché mai dovrebbe subire un vincolo fatto nel contratto precedente cioè. quindi in questo caso se vogliamo la differenza principale tra modellare una relazione molti a molti, attribuendo delle informazioni sulla class oppure attribuendo delle informazioni con una classe intermedia, è proprio questa. Vogliamo o no permettere la ripetizione della relazione? Se sì ci serve una classe. Se no ci basta una situazione a cui eventualmente agganciamo dei dati attraverso gli attributi della class. Questo ci serve anche eventualmente per fare uno storico, una traccia storica. Eh, quando noi qua dicevamo sulla relazione residenza ad esempio, una relazione uno a molti ma io voglio ricordarmi tutte le città in cui sono stato residente, no? a un certo punto avevamo messo, c'era il disegno qua, un 1 su siti. Eh, questo mi permette di rappresentare in quale città sono residente adesso ma se volessi sapere le città in cui sono stato residente in passato, questo uno non mi piace, allora mi sarebbe una classe intermedia, chiamiamola trasloco, chiamiamola residenza, in cui la persona può, può partecipare più volte e ogni volta è relativa a una città sola. Quindi, quando Abbiamo sempre questo concetto di ripetere una cosa già fatta oppure mantenere la storia di una certa serie di elementi, immaginiamoci sempre una relazione uno a molti o molti a molti con in mezzo una classe che permette la ripetizione. Ok. Tra l'altro, scusate, la seconda ho detto che c'erano due differenze, quella, quella sostanziale era questa, cioè che nella parte sopra la situation class non si può ripetere. La stessa copia. La seconda differenza minima, ma semplicemente per evitare errori, è che questa, non è, quella sopra, non è una classe vera. È un'associazione nella quale abbiamo detto che dentro la x si scriviamo in piccolo delle cose. Quindi, non essendo una classe vera, lei a sua volta non può partecipare ad altre relazioni. Non può essere una relazione che esce fuori da qua. Perché lei da sola non esiste è semplicemente un tratto di penna tra un consulente e una company, non è che a quel tratto di penna mi un altro tratto di penna. No? Avremo bisogno di modellare le relazioni del secondo ordine, relazioni di relazioni, ma non, teoricamente si può fare, ma noi di sicuro non ci lì. Cerchiamo di fare un modello chiaro, non una cosa teoricamente troppo complessa la regola è che se io ho una classe di associazione, questa non è una classe completa e quindi essa non può essere il punto di arrivo o di partenza di una relazione con altre classe se mi serve magari perché la FI fa riferimento al contratto nazionale tal dei tali e quindi voglio avere il collegamento tra questo importo e il contratto che lo stabilisce mi serve una classe vera classe, relazione, contratto nazionale e posso fare tutto ciò che voglio quindi se mi accorgo che questa classe dovrebbe, per le informazioni che contiene, dovrebbe essere, dovrebbe essere collegata ad altre classi, eh, allora non è una semplice situazione, ma è un'entità un che ha vita propria e quindi un modello come classe. Questo secondo è un pochino... si verifica di meno questo dubbio. Ecco, nel caso in cui queste due le manteniamo come semi-equivalenti, con quella differenza di posso ripetere o non posso ripetere c'è una regola molto semplice per mapparle in termini di cardinalità allora quando uso una classe intermedia io avrò praticamente sempre le cardinalità esterne pari a 1 Perché quella classe intermedia mi serve per rappresentare una specifica coppia di elementi. E quindi devo vedere uno di qua e uno di là. Se queste qui a loro volta fossero molti a molti, questa qui non potrebbe fare la classe intermedia tra quei due lì, tra un mucchio di qua e un mucchio di là, capisco. Mentre invece le cardinalità, diciamo così, di mezzo sono le stesse che nel caso precedente, apparentemente scambiate di posto. Cioè, questo qua dobbiamo 0 molti e 0 molti, ma ci fosse uno, ci fosse uno molti, ci fossero cardinalità diverse, troveremmo che per avere l'equivalenza, la quasi equivalenza, la cardinalità che c'è di qua, a sinistra, devo spostare a destra. Dici, ma perché si scambiano? Ma in realtà non si scambiano. Perché questa è la cardinalità vista da company. Se sono in una company, quanti consulenti ho? Molti. Sotto se sono company, quanti contratti ho? molti perché se c'è un contratto non è consulente quindi la stessa domanda sembra che mi scambino solamente perché ti ho messo qualcosa in mezzo e quella cosa qua si è avvicinata ma è sempre la cardinalità vista da company così come la cardinalità vista da consultant e che, che quindi disegniamo vicino a company nel caso di sopra disegneremo vicino a contract nel caso di sopra ma è sempre la cardinalità vista da un salto. cioè per un determinato consultant quante company ha oppure quanti contratti di una company ciascuno ha adesso si può okay. quindi con questa figura ci giostriamo un pochino quando abbiamo una relazione, soprattutto nel caso di molti a molti dicevamo come vogliamo rappresentare le informazioni a seconda di, soprattutto del vincolo di ripetibilità o meno per il resto, sotto quel vincolo, sono due rappresentazioni equivalenti se voglio impedire la ripetibilità, uso quello di sopra, se voglio permettere la ripetibilità uso la modellazione di sopra come dicevamo, i due estremi sono sempre uno se non fossero uno cade l'equivalenza, quindi staremmo modellando qualcosa di diverso che non è riconducibile a un'associazione con informazioni aggiuntive. Okay. Um, poi ci sono, sempre nel dominio delle associazioni, alcune associazioni un po' particolari, alcuni casi particolari a cui è stato dato un nome, proprio perché erano ricorrenti quindi nulla di nuovo semplicemente delle scorciatoie grafiche per rappresentare alcuni casi ad esempio un'associazione nel quale una delle due estremità sia rappresentata con un rombo un quadrato messo di Diego rappresenta un'associazione di tipo aggregazione per gli amici part -over, parte D vuol dire che P è una parte di A Cioè A è un oggetto che aggrega vari oggetti che sono di tipo B. L'esempio che abbiamo fatto un qualche slide fa dell'auto che ha quattro ruote è un esempio di questo tipo. Ho un oggetto, diciamo così, superiore, di livello superiore, aggregante, che è composto di varie parti di un certo tipo di vari tipi. l'abbiamo modellata con una situazione da, da 1 a 4 e nessuno si è lamentato questo rombo specifica solamente un po' meglio o meno, più a colpo d'occhio qual è la natura di quella situazione parte di, quindi quando vi faccio un bill of material dico un sistema molto ampio che è composto di varie componenti a sua volta composte da altre se lo disegno così a colpo d'occhio si capisce che cosa sto cercando di modellare senza dover leggere il nome della relazione e ragionare è una relazione parte di essendo la seconda parte B in automatico la cardinalità da questo lato è 1 non ho bisogno di specificarla lato rombo cioè l'A è l'aggregante che aggrega dei B invece è un B va a finire in 1. la cardinalità dall'altro lato invece dipende se sono vuote ne avrò 4 se sono volanti ne avrò 1 quindi la cardinalità massima dipende dal, dal, dal tipo di aggregazione dal tipo di oggetto che sto aggregando dal lato destro lato sinistro sempre uno, implicito quindi non devo, non devo spiegare che cosa sto facendo e non devo indicare la cardinalità lato aggregante perché è implicita quindi nulla di più come dicevo semplicemente una abbreviazione no, qui c'è la legge dell'auto un, un pochino più complessificato l'auto ha un cd ha 4 ruote, ha un motore il motore può essere di benzina o ho caso voglio quindi un attributo Power che dice come faccio. E come vedete, di qua le cardinalità non sono scritte perché è sempre uno sottinteso. Poi c'è un altro tipo di relazione, che invece è significativamente diversa. Graficamente somiglia, ma purtroppo ha un significato molto diverso che è la relazione di generalizzazione o di specializzazione, a seconda di come leggiamo uno è il contrario cioè, se andiamo nel verso o oh, al contrario dell'altro, questa relazione si usa quando una classe è un caso particolare di un'altra, cioè lo studente è un caso particolare di essere umano, il professore alcuni potrebbero dire di no, ma anche esso è un caso particolare di essere umano. Cioè abbiamo una classe più ampia, essere umano, che si specializza in classi particolari, le quali sono tutte casi particolari del caso generale. Cosa vuol dire specializzarsi? Vuol dire che alla fine abbiamo una classe generale, persona, che come classe ha alcuni attributi. Poi potremmo avere una classe impiegato che è una persona. Impiegato è un tipo particolare di una persona, un caso speciale di persona. Allora questo lo indico con una reazione con una freccia triangolare vuota in punta. È quello che se avete fatto qualche corso di programmazione oggetti è di l'eredorietà un oggetto che eredita da un oggetto più generale e lo specializza l'oggetto employee è una persona innanzitutto ma una persona particolare quindi è, quando dico che è una persona significa che questo oggetto impiegato ha, tutto, ha e fa quindi possiede e compie tutto ciò che la persona ha e fa possiede e compie quindi employee ha l'attributo first name, sì. non c'è scritto ma perché no sto ereditando la persona, non sto scrivendo due volte, anzi questa notazione mi serve proprio per concentrarmi su ciò che rende un employee differente, più specifico, di una person generale. Quindi ogni volta che io ho una generalizzazione di questo genere, le classi circostanti è come se avessero tutti gli attributi della persona, Presenti, copiati, ricopiati in automatico e tutte le relazioni di association a cui la persona può partecipare automaticamente sono relazioni che, alle quali anche employee, anche student possono partecipare quindi tutte le cose che una persona può fare e tutte le informazioni che una persona può possedere sono anche accessibili da tutte le specializzazioni di questa persona ma ogni specializzazione in più può avere degli altri attributi solo suoi che non sono condivisi né con la classe generale né con le altre specializzazioni, cioè la matricola dello studente c'erano solo le persone di, di tipo studente, hanno tutti il nome e cognome così fiscale ma in più gli studenti hanno anche la matricola quindi una classe specializzata rispetto alla classe generale, può avere degli attributi in più, relativi ai soli oggetti di quella classe, e può avere delle relazioni in più. Cioè, La relazione di essere iscritto a un corso va, può, essere, può esserci su uno studente, ma non può esserci su un impiegato. E non può esserci una persona normale che passa di lì, non è che passa di strada per scrivere qualcosa. Questa relazione qui non ha bisogno di cardinalità, perché è una relazione identitaria, uno studente è una persona, uno a uno forte, sono la stessa cosa, non sono due oggetti diversi di qualche relazione. Sto dicendo che un oggetto di tipo studente è anche un oggetto di tipo persona. Non è neanche uno a uno, o uno studente e una persona e sono collegati, in realtà è uno se stesso, cioè è lo stesso. È solo un modo per dire che i puntini della classe Person alcuni sono diversi perché hanno delle informazioni in più o hanno delle ragioni. E a me interessa mantenere traccia delle parti comuni, perché magari avrò metà del sistema informativo, quello legato come fatto, alla registrazione di utenti, alla consultazione, al login, alla password, eccetera, alla residenza, al cambio di residenza, tutto quello che volete, tantissime pratiche che probabilmente possono lavorare a livello di Person, che funzionano sempre perché usano solamente le informazioni che hai in quanto persona. E poi ci sono altre parti più specifiche del sistema informativo che sono la foto stipendi che lavora anche sulle informazioni a livello di employee Oppure la segreteria didattica che invece lavora, ha bisogno delle informazioni tipo student e quindi lavora solamente su persone che sono student. Quindi ci interessa mantenere questa gerarchia e non semplicemente fare copia e incolla dei campi da sopra a sotto, replicandoli così di brutto, perché altrimenti perderemmo, dovremmo ripetere le cose tre volte anziché dire, boh, una cosa fatta per person automaticamente vale anche per employee, vale anche per scrivere. Generalizzazione quando andiamo nel verso della freccia, quindi persona è una generalizzazione di impiegato. Se andiamo al contrario della freccia, lo chiamiamo, come abbiamo detto, specializzazione, quindi employee è una specializzazione di persone. E su questo, eh, di fatto, possiamo definire delle gerarchie, c'è un sopra e un sotto, lo possiamo chiamare padre figlio, lo possiamo chiamare generale specifico, lo possiamo chiamare super classe, classe base, classe, oppure viceversa quei discendenti, sottoclasse, classe derivata, eccetera. Sono tutti nomi, di nuovo, un pochino copiati dalla da tecnologia della programmazione che ci possono aiutare ad esprimere queste relazioni. Ma difficilmente noi avremo bisogno di fare gerarchie di classi troppo complicate, quindi, per fortuna, di, con più di un livello, intendo. Sempre per avere una mapping visuale la, sotto, la specializzazione o la generalizzazione corrisponde al livello insiemistico mentre la, la, la, la, la, la relazione normale corrisponde al prodotto cartesiano questa pro, corrisponde a identificare i sottoinsiemi sottoinsiemi che possono essere come questi, disgiunti potrebbero in teoria anche essere intersecanti, quindi una persona che sia sia studente che impiegato, ma poi si cavina parecchio il sistema informativo a gestire questa cosa, per fortuna non dobbiamo progettarlo ma dobbiamo solamente specificarlo. Allora, questo è un esempio molto limite no? del, del, del fatto che il funzionario che è un venditore è anche un essere umano, che è anche un essere animale, che è anche una specie vivente, ma così come il fiore che gli vende. Eh? Però fatico molto a inventarmi un sistema informativo in cui questo tipo di generalizzazione possa essere effettivamente utile. Cioè quali siano gli attributi, le relazioni che trovo lì in species che è utile e dettare dai due lati. Per questo dicevo che difficilmente ci spingeremo a fare eh, relazioni troppo complesse. Um, come per introdurre l'altro tipo di, di situazione facciamo un esempio eh, che magari useremo anche un po' di volte twitter no, o comunque un esempio di social network in cui posso avere dei vari messaggi e un messaggio può essere una risposta ad un altro vedete che su Twitter alcuni messaggi sono ok questa è la risposta a oppure un messaggio può citarne un altro poi mm? ah, il retweet aggiungendo il tuo messaggio di fatto dai due messaggi il tuo, tuo post con sotto quello precedente allora tra un messaggio e un altro possiamo avere delle relazioni che possono essere la relazione di reply o la relazione di cita citazione però questi tre sono tutti tre messaggi allora come lo rappresenti? Allora, la relazione rispondi è una relazione tra un messaggio e un messaggio cioè un messaggio è in risposta a un altro messaggio anche la citazione, questo messaggio è una citazione di un altro messaggio come lo rappresento? beh, normalmente lo rappresento con una citazione risposta in cui dico che un messaggio è una risposta ad un altro messaggio è una relazione un po' strana perché non è tra due classi diverse, come abbiamo visto finora, ma è tra una classe e se stessa. Vuol dire che un messaggio può essere una risposta a un altro messaggio, aggiunto io altro. Formalmente non è detto, ma normalmente è più utile così. Una relazione ricorsiva, così come si chiama, no? una relazione ricorsiva, un'associazione ricorsiva è una situazione in cui la classe di partenza e la classe di arrivo in realtà sono la stessa classe il che vuol dire che lega da un lato elementi di una classe con elementi della stessa classe questi elementi non... in teoria non hanno nessun vincolo diciamo che quello che non devo pensare è che leghi un elemento di una classe con se stesso può darsi che sia se stesso può darsi di no, dipende dai casi ma la ricorsione la relazione ricorsiva non indica sempre che deve essere con se stesso, indica che deve essere con questa classe no? vale sempre il discorso che noi stiamo disegnando una cosa a livello di classe ma questa si applica a livello di oggetti quindi la relazione lega un oggetto della classe tweet con un altro oggetto della, con un oggetto della classe tweet. Nel caso specifico è un altro, perché non posso rispondere a me, a, il messaggio non può essere di risposta allo stesso messaggio a cui sto rispondendo. Cioè, il messaggio non può essere il messaggio e la sua risposta insieme. Ma questo non c'è scritto qua. Qui c'è scritto semplicemente che un messaggio può essere una risposta a un altro messaggio. anche la citazione io posso avere un, te un messaggio che è citazione di un altro messaggio ovviamente ho delle cardinalità, anche qui nel senso che un messaggio può avere molte risposte un messaggio può avere molte risposte sono molte che rispondono a lui ma ciascuna risposta è in risposta ad un solo messaggio quando ti faccio rispondere, rispondo a quello, non all'altro. Poi quello ha tante risposte quindi le due estremità della relazione non sono interscambiabili. Io ho un messaggio che è una risposta a un solo messaggio originale, ma quel messaggio originale può avere più risposte. Allora, per aiutarci a leggerlo, nel caso di relazioni ricorsive è possibile indicare a fianco dei due, dei due lati la partenza e dell'arrivo una parolina un termine che ricorda il ruolo di questo lato dell'associazione. In realtà lo posso fare sempre con quell'altra associazione, ma ha molto più senso in quella ricorsiva perché altrimenti non si capirebbe niente quindi dice che un tweet può essere una risposta a un altro tweet e il tweet originale nel ruolo originale ha cardinalità 1, nel ruolo risposta ha cardinalità molta. Quindi un tweet può essere in risposta a un solo originale, un tweet può rispondere a molte risposte. Mm? basta solo non incasinarsi la stessa cosa dall'altra parte di citazione si combinano volendo si possono anche combinare queste due ultime rappresentazioni che abbiamo visto con un concetto di sottoclasse. forse è più facile da leggere io posso avere un tweet che è una classe generale e dico che questa classe generale si specializza in tre tipi di tweet, quello semplice, quello che in realtà è una risposta e quello che in realtà è una citazione. Allora, se è una risposta risponde a un altro tweet, che sarà di tipo forse semplice, oppure a sua volta un'altra risposta non ci interessa. Se è una citazione, cita un altro tweet. Allora qui le cardinalità sono semplici, una citazione cita un tweet, un tweet può essere citato da tante citazioni quindi in questo caso anziché rappresentarlo col ruolo lo rappresentiamo separando le due metà del ruolo citante e del ruolo citato in due sottoclasse diverse in realtà citazione e tweet dicevamo che sono la stessa classe, quindi questa relazione ritorna su se stessa, effettivamente. Ma così visivamente ad alcuni può piacere di più vederlo in questo modo. L'informazione è la stessa. Fintanto che non aggiungo degli attributi nuovi dentro il risposto, dentro citazione, che rendono questa classe diversa da quella del tweet perché ha degli attributi in più, queste due rappresentazioni sono la stessa cosa le ottenute separate per non avere la una... cosa che ritorna su se stessa e non dover applicare i ruoli ma il ruolo ce l'ho nella specializzazione okay? allora questi sono essenzialmente avanti, tutti i costrutti che possiamo usare classe, attributi, associazioni, cardinalità, generalizzazioni nelle varie case particolari con questi 5 ingredienti possiamo fare tutti i diagrammi delle casse vogliamo. domani proverete a farne alcuni di voi in laboratorio il testo dovrebbe già essere sul sito se volete cominciare a guardarlo e poi giovedì ne riparliamo insieme